partito? Sì eh, Buono Beh, questo insomma è un'anteprima acustico del nuovo disco di Gino Marchitelli No, prima spieghiamo Spieghiamo Sì, più o meno c'è Allora, però proviamo insieme a immaginarci questa cosa al di là delle, dei telefonini, no? a pensare, una donna sui 50 anni che è cresciuta in questa casa di campagna, non ci interessa dove è la campagna, può essere in Emilia, può essere in meridione, non ha importanza, cresce, parte, andrà a vivere da un'altra parte, studia, si fa la sua vita, eccetera, eccetera, a un certo punto torna, i suoi non ci sono più, e torna in questa casa. È una casa di campagna per cui arriva, la casa è chiusa, la apre, ci sono le persiane, le apre, comincia a entrare l'aria, c'è l'odore dentro, c'è la polvere, magari non so, potrebbero esserci delle lenzuola sui mobili, ma anche no. no? C'è la polvere, e lei quando l'apre, nonostante sia chiusa da tanto tempo, comincia a risentire: esempio, io quando vado in via Savona al 102 ed entro in questo portone, quando entro al piano terra si sente ancora l'odore del polpettone che faceva mia nonna, no? cioè, per dire, e ti fa partire l'embolo del ricordo, no? Quindi questa entra e deve essere abbracciata dai ricordi e quindi fa i conti con se stessa. Adesso vabbè la voce è quella che è, sono raffreddato, però... Dipende. Nei ricordi nel niente la foto vecchia ingiallite consumate dal tempo tuo padre e i suoi tormenti Tua madre lo sguardo smarrito nei suoi silenzi. E tu, a inseguire i tuoi sogni, ricordando di lontani parenti, solo gli occhi da vecchi. in cui la vita fugge via ti scivola tra le mani veloci e non lascia segno fantasmi che giocano sui muri Tagni che invadono l'ambiente E ricordi che scivolano via Poi ritrovi Dentro un armadio Una scatola di me dove il cuore tuo era al caldo e protetto e afferri la vita con te. madre deve essere tentativo quello che sia una sfera non so com mm -hmm. come spiegarla